di oggi parla di un suono sotto il Do che è un suono un pochino enigmatico, è un suono da interpretare, è il La. Eh, lo possiamo trovare diciamo di passaggio tra il Sol e il Ti e il Do, quindi tra eh, dominante, sensibile, tonica e allora è un suono del tutto secondario e mezzo. Ai suoni forti della tonalità, eh, lo prendiamo di passaggio, fa parte diciamo di una melodia, di una scala. Ma in molte altre occasioni il La invece assume, forse proprio perché ha un ruolo secondario prima, può assumere un ruolo centrale, cioè sarà anche al centro, sarà la tonica, di un altro modo di organizzare i suoni, quello che chiameremo modo minore. Sarà il suono centrale per nuovi salti, nuove dinamiche, che eh, forse hanno una articolazione più debole, meno assertivi, ma sicuramente più eh, dolci, più affascinanti. E quindi in questa Pillola, vedremo i due modi di interpretare questo suono, faremo ancora un po' di lettura sulle dita, avviando anche un nuovo discorso di come sopra a una melodia o sotto a una melodia sia possibile inserire accompagnamenti di tipo diverso che ne cambiano il sapore. Abbiamo conosciuto le note di sotto del Do proviamo a guardarle un momentino mi interessa fotografare note al di sotto quindi metto quella nella parte superiore Do Si La Sol La Sol, La, Si, Do, Sol, Do. Ovviamente valgono tutte le considerazioni che abbiamo fatto in passato sugli intervalli di seconda, di terza, di quarta, vedete. Vediamo di trovare i nomi. Do, Si, La, Sol, Do. La, Sol, metto le lettere La Si Do Sol Do. Oh, mi sembra che ci sia un problema perché la S è, il, è la lettera iniziale sia del Sol sia del Si per distinguere il Sol grave dal Sol acuto. Basta mettere una piccola. Si mette un piccolo segno in basso, dice guarda che è il Sol dell'ottava bassa. Ma come fare per la S del Si? Eh, molto molto semplice. Eh, questo è il motivo per cui dove si utilizza questa metodologia e la si collega anche alla lettura letterale, questo suono viene chiamato T. E non si. E lo faremo anche noi d'ora in avanti. Quindi abbiamo invece del si sì, il nome ti e il motivo è tutto qua. Non confonderlo come iniziale con il sol. Do, re, mi, re, un gioco di lettura sulle dita a due voci, come abbiamo già fatto in passato questa volta il gioco è interessante perché eh, c'è un ragionamento eh, su come può essere costruito il canto innanzitutto proviamo a cantare quella che sarà la voce superiore una delle due voci Do Re Mi Sol Fa Mi Fa Mi Questa è la melodia da accompagnare e che continuiamo a eh, trovare accompagnata, questa volta dalla tastiera, con due soluzioni diverse. Do, re, Mi, Do, Sol, Fa, Mi, Fa, bi. E con una soluzione ancora differente come dire che sotto la stessa melodia può esserci un accompagnamento anche differente ascoltate questo come cambia Do può anche essere un gioco accompagnare una melodia con un controcanto e l'estensione da do al sol basso è preziosa si presta molto per avere delle differenti armonie eccoci a due letture melodiche la prima riguarda proprio il la come si diceva all'inizio eh, cantato di passaggio tra altri gradi e la seconda invece avrà il La come suono centrale, ce ne accorgeremo. Eh, rimaniamo nel modo maggiore, il Do rimane il Do, ma durante l'esercizio davvero il Do non è più il sovrano e sta cedendo lo scettro a qualcun altro. Un canto popolare che accarezza più volte il suono funzione La. Questa volta... Il LA è proprio colto come passaggio e nota poco poco importante. Il codo de ferrovecio della meccanica, della meccanica. Il codo de ferrovecio della meccanica di precision. latido Ancora un canto che coinvolge il LA. Ma questa volta nella sua funzione più importante sentirete, infatti, che il canto comincia con il Do, finisce con il Do, ma non abbiamo tanti Sol, forse non ce ne sono proprio. E allora il La prende più importanza. Pronti via... Do Ti La Ti Do re, Mi La Mi Fa Mi Re Do Ti Do Do Ti La Ti Do re, Mi Fa Mi Re Do Ti Ti Do La La Mi Amire Do Eccoci arrivati alla fine di questa pillola che prosegue la conoscenza dei suoni sotto il Do ma apre anche a qualche situazione nuova il La come nuova tonica di un modo forse più debole più dolce, più espressivo chiamato modo minore, quindi là al centro di una serie differente di relazioni con altri suoni. Lo vedremo più avanti ma il nostro orecchio e la nostra fantasia cominciano ad aprirsi a nuove soluzioni. Così, allo stesso modo, abbiamo messo un primo tassello di un discorso importante che è che una melodia può essere accompagnata in vari modi. E il tipo di accompagnamento ne cambia il sapore e ne mette in luce caratteristiche differenti. Grazie, alla prossima!